Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di dicembre 2022. La prima data da segnare in agenda è quella del 16 dicembre. In programma c'è il versamento del saldo IMU. Il pagamento deve essere effettuato tenendo in considerazione le aliquote che sono stabilite dal proprio comune. Sono chiamati alla cassa i soggetti che possiedono fabbricati, esclusa l'abitazione principale, a patto che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9, aree fabbricabili e terreni agricoli. Nello stesso giorno cadono gli adempimenti periodici IRPEF-IVA e contributi IMSS,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 I datori di lavoro devono anche provvedere al pagamento dei contributi IMSS dovuti sulle retribuzioni pagate nel mese di novembre. Alla cassa sono chiamate inoltre le partite IVA con liquidazione mensile che dovranno versare l'imposta relativa al mese precedente. Il 27 dicembre c'è un altro doppio appuntamento, le partite IVA sia con liquidazione mensile che trimestrale devono pagare l'acconto per il calcolo dell'imposta è determinante il metodo utilizzato, storico, previsionale o analitico. A qualche giorno dalla scadenza canonica, ancora il 27 dicembre, è in programma anche l'invio degli elenchi Intrastat. La scadenza interessa esclusivamente gli operatori intracomunitari con obbligo mensile che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE. L'ultima scadenza in programma è l'invio della dichiarazione IMU 2022. La data è stata spostata dal decreto semplificazioni e cade di sabato 31 dicembre 2022. La scadenza originaria del 30 giugno viene quindi spostata in avanti e finisce al 2 gennaio 2023. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di dicembre 2022. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione. Al prossimo appuntamento arrivederci.